Caccia play, premi like, ci stanno le tigre online chi uh, che condividi uomo che non basta mai Ma Maxi uh, Maxi Vì, che uh, sta a uh, capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto uh, se a giocare, non stisca altro e ombre Matalo, matalo uh, Camperon dietro la cru Devi uh, iscriverti al canale Maxi Mix Su Youtube, uh, se uh, tutto e di più Forza fallo pure tu Perché uh, con le tigri di Roma stare sempre un passo in più uh, ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi o meglio il vecchio con una variante molto più semplificata che ci consente di guadagnare soldi a vagonate ragazzi questo è quello che voi dite non funziona non funziona l'ho portato in live ma funziona benissimo siete voi che magari non avete pazienza di farlo per fare questo glitch dovete essere in una sezione solo inviti così non vi rompe il cazzo nessuno avere una gara in sultan con la targa personalizzata un centro operativo e un garage pieno di elegi ragazzi il passaggio è semplice quando siete nel centro operativo che cosa dovete fare? dovete aprire il telefono andare sull'icona di internet e eh, ovviamente non dovete selezionare internet altrimenti vi fa scendere e dovrete premere xr2 quasi pizzicando il joystick in maniera tale da uscire dal veicolo senza diciamo senza auto in maniera tale da eh, poter duplicare il tutto insomma come vedete a me si è duplicata ragazzi le auto sono una dentro l'altra allora eh, a volte può capitare che spawnano sotto mappa basterà che eh, con eh, diciamo l'ENSI, richiamate l'auto e la rimandate nel deposito e, e ripetete il glitch. Una volta fatto questo ragazzi, quando avete questi due veicoli uno sull'altro, anche come stavano prima, non c'è problema, quando avete questi due veicoli aprite il telefonino di internet, andate su Warstock e sul secondo slot comprate eh, l'officina più l'armeria allora ragazzi, alcuni mi hanno scritto preferisco l'altro perché non si spendono soldi allora in questo glitch i soldi si spendono una volta sola dopodiché riportate il vostro centro operativo all'origine ma facendo questo passaggio avete la possibilità di duplicare 10-20 auto senza stare lì a rompervi il cazzo con XR2 questo è quello che non capite che per non spendere 100.000 dollari o 200.000 dollari perdete una cifra di tempo e... E denaro in pratica quindi a questo punto ragazzi quando avete l'auto dentro al centro operativo nell'officina con la targa personalizzata ovviamente perché in questo caso le targhe eh, rimarranno nel senso che la targa sarà un clone eh, della, targa, della vostra targa quando sarete nel centro operativo ragazzi che cosa dovete fare scendete ve ne andate in garage prendete una LG qualunque una qualunque LG che avete in garage, comprata, non lo so, quello che cazzo fa a voi ragazzi. Una LG dovete piacere, è una cazzata, sto glitch. Un culo che entra in testa, no, ragazzi. Non capisco come cazzo fate, non capisco glitch. e In pratica che cosa dovete fare? Prendete sta LG, la lasciate fuori dal centro operativo, entrate nel centro operativo, fate la sostituzione della targa della sultan che sta nel centro operativo non sostituzione targa cambiate semplicemente il colore ovviamente la riparate se c'è da ripararla cambiate semplicemente il colore e poi uscite a piedi ragazzi uscite a piedi dal centro operativo lasciando l'auto nel centro operativo una volta fatto questo l'unica cosa che dovrete fare è tornare in garage a piedi ragazzi prendere un altro veicolo LG RH8 a costo 0 e dovrete tornare nel centro operativo ora vedete qui c'è un posto vuoto ragazzi ma eh, appena rientrerò vedrete che ci sarà una LG allora riprendete la LG e riandate verso il centro operativo ragazzi mollate la LG fuori salite sul centro operativo cambiate il colore della targa scendete dalla LG e tornate in garage dalla retro custom scusatemi dalla cazzo di sultan di merda scusate e tornate in garage quindi scendete ritornate in garage a questo punto già avete fatto due cloni ragazzi uno sarà invisibile momentaneamente in garage invece uno appena rientreremo verrà subito visibile quindi rientriamo in garage prendiamo un'altra elegi come vedete al primo posto c'è una sultan adesso quando io rientrerò un'altra volta al secondo posto ci sarà una sultan e il terzo posto sarà invisibile quindi ragazzi approfittate veramente di questo glitch io ve lo sto facendo vedere che cosa dovete fare è veramente una cazzata andate nel centro operativo cambiate la targa la sultan che è dentro il centro operativo il colore della targa ovviamente ve ne tornate nel nel garage e avrete un'altra duplicazione fatta ragazzi questo glitch secondo me è più facile di così non c'è ragazzi non c'è un glitch da, da fare da soli così facile non si è mai visto ragazzi quindi non continuate a commentarmi non funziona non funziona non esiste io non riesco allora se voi mi commentate io non riesco io sono d'accordo ci posso anche stare ma con non funziona non ci posso stare ragazzi questo glitch l'ho girato eh, 5 minuti fa e il tempo di, di editarlo che eccolo qui insomma e il tempo di caricarlo quindi ragazzi non mi venite a dire cazzate non riuscite voi perfetto ci sta tutto quindi adesso io torno in garage ragazzi e vi faccio vedere che c'è ancora un'altra auto io in questo glitch ne sto duplicando 5 ragazzi in una velocità allucinante allucinante ragazzi eh, cioè io non so che altro dirvi cioè addirittura venirmi a dire preferisco quello di ieri perché non si spendono soldi qui spendi i soldi ragazzi una volta spendete i soldi e l'altra volta quando andate a recuperare il, la vostra auto cioè o comunque il vostro deposito veicolo però insomma i soldi si spendono una volta ragazzi rientro nel centro operativo faccio un altro cambio targa e ho un'altra duplicazione ragazzi semplice semplice proprio come bere un bicchiere d'acqua ragazzi è qualcosa di allucinante l'ho portato anche in live però visto che ha ah, diciamo riscuotuto poche eh, poco interesse diciamo poche visualizzazioni ma non per le visualizzazioni ma per quanto riguarda l'interesse anche perché magari in live mi hanno fatto 2000 domande al raduno di qua, al raduno di là e cazzi e mazzi e quindi diciamo l'ho voluto portare in video quindi io adesso ragazzi esco e rientro e vi faccio vedere le duplicazioni ragazzi e quindi abbiamo duplicato queste 5 sultan retro custom è abbastanza semplice ragazzi il glitch per eh, sbaggare l'auto che avete nel centro operativo basta che ricomprate il modulo di deposito veicolo e l'auto si sbagga ragazzi fino a quando non, non avete bisogno di sbaggare volete continuare a fare il glitch lo potete tenere lì e continuate a fare il glitch detto questo ragazzi il video finisce qui un saluto a tutti al prossimo video